Grazie, Presidente. Questa mozione era stata già eh, depositata prima che intervenisse la conferenza stampa della Sindaca e dell'assessore al personale De Santis, per cui siamo completamente in linea sull'argomento. Proprio in conferenza stampa, pochi giorni fa, è stata annunciata diciamo, eh, le intenzioni di questa amministrazione per il futuro, che sono quelle di... Oltre ad aver sbloccato il famoso concorsone nel 2010 e quindi siamo adesso nel 2020, sono passati dieci anni dall'ultimo concorso che per annose questioni era rimasto bloccato eh, e che questa amministrazione, grazie anche all soprattutto all'assessore De Santis, ha eh, visto finalmente la conclusione con le prossime assunzioni di idonei, quindi eh, diciamo lo scaricamento completo delle graduatorie. E, e anche un dato, ed è emerso un dato molto preoccupante che appena insediati si è fatta una ricognizione sul personale e si è scoperto che soltanto una manciata, ma parliamo di poco più di 20 unità, su oltre 20.000 eh, che è eh, il personale della macchina capitolina avevano meno di 30 anni, il che significa che è arrivato il momento di continuare il lavoro iniziato e di continuare a eh, rendere più moderna anche a livello anagrafico la macchina non perché per carità l'esperienza è sempre ben accetta anzi fondere le esperienze con eh, eh, la gioventù diciamo, del nuovo assunto è sempre una buona cosa però insomma c'è bisogno anche di eh, di portare il nuovo questa mozione chiede nello specifico eh, per la polizia locale un nuovo concorso pubblico ad oggi sappiamo che il corpo di polizia locale costa di circa 6.000 unità, numero più numero meno che Roma Capitale ha una estensione territoriale enorme di eh, quasi 1.300 km quadrati che rapportata alle altre capitali europee risulta essere fra le più estese con una popolazione cittadina diciamo, di residenti che sta circa sui 2 milioni e 800 mila, senza considerare il carico cittadino quotidiano tra pendolari e turisti che porta diciamo, la popolazione a circa 4 milioni al giorno. Abbiamo poi una legge regionale, la numero uno del 2005, che disciplinando il funzionamento della Polizia Locale ci dice che il corpo in servizio, nello specifico a Roma, dovrebbe essere rapportato nel modo seguente, ossia avere due agenti ogni 600 abitanti residenti, il che, facendo due conti con il carico diciamo cittadino, dovremmo stare sulle 9.000 unità. Ad oggi siamo ancora in carenza, nonostante il grande sforzo di questa amministrazione di continuare ad assumere e ricordo che c'era una graduatoria di 300 vincitori e 1240 in totale tra vincitori ed idonei e è quasi stata esaurita del tutto. Quindi si chiede con questo atto di eh, indire un nuovo concorso della polizia locale anche in base insomma, alle richieste che vengono fatte proprio dal corpo di polizia locale ma che anche questa amministrazione rileva ovviamente come necessità chiedendo appunto dopo i di approfondita analisi del personale attualmente in servizio quindi guardando al numero delle unità all'età anagrafica che è un pochino alta quindi intorno ai 54 anni e soprattutto le mansioni che sono in sofferenza e che riteniamo come eh, Movimento 5 Stelle, come consigliere Movimento 5 Stelle, che siano soprattutto quelle di presidio sul territorio, perché come diceva giustamente il consigliere Coia prima, il presidiare il territorio è importantissimo. Abbiamo un territorio vastissimo, abbiamo comunque un corpo di polizia locale che ancora non ce l'ha. Va a mantenere questo tipo di standard, quindi assolutamente con forza chiediamo nuovo concorso pubblico e ovviamente eh, anche in futuro di prevedere la possibilità, come anche la legge ci consente, di scorrere le gradatorie oltre ai vincitori ed attingere anche agli idonei per arrivare quindi a colmare quel gap strutturale che c'è da troppo tempo. Grazie.